Allora, buongiorno a tutti, benvenuti, oggi sono qui con una rappresentanza importante, l'ex Presidente della Commissione Mobilità, l'attuale Presidente della Commissione Mobilità Manca l'assessore Linda Meleo che però è idealmente qui con noi per presentare quello che è un lavoro importantissimo, direi storico, che questo gruppo di lavoro ha portato avanti per tre anni. Noi oggi presentiamo il piano urbano della mobilità sostenibile, il cosiddetto PUMS, con un acronimo che fa un po' ridere, ma il piano è fondamentale perché perché noi oggi stiamo concretizzando e rappresentando all'interno di un documento una visione una visione strategica della nostra città, che parte sicuramente dal piano infrastrutturale eh, che riguarda la mobilità, ma che di fatto costituisce la base per uno sviluppo futuro della nostra città. Noi partivamo sostanzialmente da una da un presupposto, la nostra città Roma che negli anni 60 aveva circa 400 km di reti tranviarie, nel corso del tempo ha visto smantellare questa infrastruttura a favore delle, delle macchine, del traffico privato. La nostra città è diventata nel tempo una città a servizio delle auto, delle automobili private, c'è cioè traffico a Roma. E a noi questa cosa non è mai piaciuta perché riteniamo che le città siano il luogo il simbolo dove abita l'uomo e debbano essere fatte per l'uomo, per la persona, dobbiamo mettere la persona al centro. E sicuramente una città così disegnata e che si è sviluppata in maniera così disorganica e disarmonica, dove le periferie sono nate in modo spontaneo senza neanche seguire le direttrici della mobilità pubblica, del trasporto pubblico, è sicuramente una città che non ci piace per cui ci siamo rimboccati le maniche, ve lo dico con molta franchezza, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo ci siamo immaginati la città del futuro, come volevamo che fosse la Roma del futuro. E abbiamo iniziato a costruirla, abbiamo iniziato a realizzare nuove piste eh, ciclabili, nuove corsie ciclabili, abbiamo iniziato a progettare nuove linee tranviarie, abbiamo iniziato a realizzare, progettare e realizzare corsie preferenziali. Perché? Perché noi dobbiamo sviluppare la mobilità pubblica la mobilità pubblica deve essere incrementata e parallelamente dobbiamo far decrescere la mobilità privata il famoso traffico che ci paralizza e allora questo piano urbano della mobilità sostenibile in realtà racchiude tutte queste opere e soprattutto racchiude, cosa strana per il Movimento 5 Stelle, racchiude anche delle linee tram, questo piano è stato costruito insieme ai cittadini, insieme ai territori, abbiamo ascoltato i cittadini, molti cittadini hanno addirittura ripescato da cassetti progetti che erano fermi da vent'anni, da trent'anni, abbiamo lavorato con loro sulla famosa metro C e insieme a loro abbiamo deciso di portarla fino alla Farnesina, quindi continuerà la metro C, abbiamo deciso di inserire nel piano anche la metro D, abbiamo deciso di inserire la famosa metro E che in realtà è la Roma Lido che diventerà una metro di superficie eccetera, questo perché? Questo per sfatare il mito secondo cui il Movimento 5 Stelle è contrario alle grandi opere, non è così, noi siamo a favore delle opere, delle grandi opere utili e l'utilità di queste opere è stata non certificata nel chiuso degli uffici di Roma Capitale, o degli uffici dell'Agenzia Mobilità, ma è stata certificata attraverso un percorso partecipato. I cittadini hanno lavorato con noi, li abbiamo consultati, li abbiamo ascoltati, hanno lavorato con noi. Per dirci sì, quell'opera per noi è utile, abbiamo studiato insieme ad agenzie, insieme ai nostri dipartimenti chiaramente gli aggiustamenti del, dei desiderata dei cittadini e il quadro che emerge è un quadro di infrastrutture interconnesse dove la mobilità è una mobilità che ha diverse tipologie di fattispecie ma che tutte si integrano all'interno di un piano organico. Da qui a dieci anni noi siamo in grado di cambiare il volto della nostra città. E se oggi, noi abbiamo, c'è un grafico molto interessante, è l'ultimo grafico, se oggi senza piano urbano la mobilità è così ripartita, il 64% a Roma si sposta con il mezzo privato, e il 36% è assicurato, o comunque utilizza il trasporto pubblico. All'esito di questo piano, dello sviluppo di questo piano, noi avremo una completa inversione e ribaltamento delle prospettive. Il traffico privato scende al 48% e il trasporto pubblico arriva al 52%. Questo è un obiettivo importantissimo che ci mette al pari delle altre capitali internazionali. Per chi pensava di poter realizzare tutto questo in due anni, in tre anni evidentemente non ha ben chiaro che cosa vuol dire riconfigurare completamente l'assetto infrastrutturale di una città. Però noi questa cosa l'abbiamo sempre detta e fatta e ci siamo mossi coerentemente. Oggi abbiamo un obiettivo a tendere che è a dieci anni, soluzioni di medio e lungo periodo che ci porteranno a realizzare quello che voi vedete, una totale inversione, un totale ribaltamento di proporzioni tra lo sfruttamento e l'utilizzo del mezzo pubblico e del mezzo privato, tutto a vantaggio del mezzo pubblico, è evidente, sono evidenti e intuibili i benefici che la città di Roma, i cittadini potrebbero avere dallo sviluppo di Questo piano e quindi questo secondo me è il cuore di questo piano che poi è molto tecnico, loro due lo spiegheranno e, e, e ci racconteranno sia dettagli sia eh, aspetti più, appunto più tecnici, ma la verità è che questo è un piano per i cittadini, questo è un regalo che finalmente l'amministrazione capitolina dopo anni anni di nulla fa ai suoi cittadini per dire staremo tutti meglio, vivremo in una città meno trafficata, ci sposteremo con i mezzi pubblici, sarà una città più a misura d'uomo, questa era la nostra visione, oggi è consolidata all'interno di questo documento, che è un documento realistico, è un documento realistico, stiamo già ottenendo i finanziamenti chiaramente dal Ministero, e si tratta di costruire pezzetto dopo pezzetto la città che vogliamo. Noi lo abbiamo fatto insieme ai cittadini e sono certa che i risultati arriveranno a breve. Grazie. Sì, e intanto buongiorno a tutti. E, ehm, un po' difficile da raccontare il PUMS perché veramente in, uh, nelle decine, nelle centinaia di pagine del, del piano c'è tutto il lavoro che abbiamo fatto letteralmente dal primo giorno uh, che ci siamo insediati e questo anche qui lo ribadisco grazie anche alla lungimiranza dei tecnici che ci supportano e che da subito ci hanno uh, indirizzato, ci hanno fatto capire l'importanza uh, di questo piano. Perché e' eh, chiaro, quando si inizia un'esperienza di questo tipo non necessariamente si possono avere tutte le conoscenze, e tutte le esperienze, ma se ci, si accanto ci si mettono delle persone che eh, questa esperienza l'hanno e la mettono a disposizione, eh, chiaramente si possono ottenere grandi risultati. E quindi, l'ho detto anche in aula, eh, il supporto, soprattutto di Roma Servizi per la Mobilità, che da subito ci ha fatto lavorare su questo Pums, è stato fondamentale per arrivare dopo tre anni a consegnare alla città questo piano. Penso siamo forse una delle primissime città italiane, se non la prima che consegna, eh, che consegna alla, alla propria città il Pums e se pensiamo anche alla complessità di Roma è forse un risultato ancora più eh, importante e rilevante, perché è stato fatto un lavoro sia dal punto di vista quantitativo, perché la città di Roma è enorme, i problemi sono eh, tantissimi, ma poi anche qualitativo, perché il piano eh, riprende sicuramente dei progetti che, di cui se ne parla in questa città da vent'anni, che hanno preso un po' di posizione pensiamo alla TVA piuttosto che alla Metro D, ma dentro ci sono anche tante intuizioni, eh, diciamo più farina del nostro sacco, più eh, prodotte, eh, costruite in questi anni, penso al prolungamento e al rilancio della Roma Giardinetti, penso all'asse tranviario Sud tra Viale Marconi e Piazza di Cinecittà e quindi anche altre intuizioni un pochino più moderne. In questo mix tra eh, passato e futuro abbiamo eh, realizzato un piano che va a colmare quel divario che ahimè la nostra città sconta dal punto di vista eh, infrastrutturale. Quindi è stato un piano eh, molto importante per i contenuti, forse lo è stato ancora di più per il metodo, come si diceva c'è stata una partecipazione, ma c'è stata una partecipazione vera, cioè non è che si è aperto un sito e si è detto adesso così tanto per eh, realizziamo questo portale e poi chi ci scrive eh, non ci interessa, in realtà c'è stata una partecipazione vera perché sono, stati arrivati, sono arrivati tanti contributi e eh, tanti contributi sono stati presi in considerazione perché anche qui eh, penso non dobbiamo avere mai paura a dirlo, sicuramente magari su alcuni temi non li avevamo eh, affrontati diciamo così, con la giusta forza, con la giusta energia, ma anche grazie al supporto dei tanti comitati, dei tanti blog, dei tanti cittadini che questi temi li affrontano ogni giorno abbiamo magari integrato il piano che all'inizio eh, poteva sembrare carente sotto alcuni aspetti, ma sempre in un percorso di eh, condivisione e partecipazione vera, quindi questo è un altro grande risultato che mi sento di dire forse unico che abbiamo, che abbiamo raggiunto e chiaramente un modello che poi si può replicare per tanti altri uh, lavori, di questo, lavori di questo tipo. Quindi ecco, affrontiamo poi un lavoro, uh, anche questo lo voglio sottolineare, il PUMS non è assolutamente un punto di arrivo, è un punto di partenza, Cioè, non è che noi oggi ci sediamo sugli allori e diciamo abbiamo fatto questo piano tanto carino e ce lo guardiamo allo specchio tutte le mattine, in realtà è un lavoro che domani mattina, anzi alcuni pezzi di questo lavoro, già li abbiamo consegnati li abbiamo consegnati al Ministero per ottenere i necessari fondi, le opere che abbiamo consegnato a dicembre 2018, le opere che consegneremo a dicembre 2019, perché vogliamo anche che questo piano diventi realtà, altrimenti è stato solamente un esercizio di stile, bellissimo per carità, ma resta un esercizio di stile, invece l'obiettivo è vedere realizzate le opere che ci sono qua dentro in un arco temporale ragionevole come diceva la Sindaca, non possiamo pensare che in due anni si faccia tutto, ma neanche aspettarne 30 per vedere realizzato qualcosa, in un arco di dieci anni, se le altre istituzioni, Regione, Ministero ci supportano, si può, fare si può fare veramente tanto perché lo merita la città, anche questo è un altro aspetto che mi piace sottolineare, secondo me il Pums va proprio oltre la politica, è un qualcosa fatto bene per la città che si consegna alla città che io penso qualsiasi forza politica debba portare avanti perché quando parliamo di infrastrutture, quando parliamo di mobilità sostenibile significa innanzitutto migliorare la qualità della vita dei cittadini, che è un aspetto forse più importante, ma soprattutto significa anche rendere una città attrattiva, se una città è attrattiva significa più turisti che arrivano, significa più imprese che aprono la nostra città, quindi significa posti di lavoro, rilancio dell'economia, tutto questo è possibile se c'è una città che funziona, una città che funziona è una città dove il trasporto pubblico ha un livello accettabile. Anche su questo, poi veramente mi taccio, eh, si parla anche tanto di Atac in questi giorni, è chiaro che un trasporto pubblico non sarà mai efficiente se non ci sono delle infrastrutture pesanti, tram, metropolitane che eh, sono l'ossatura della città. Per quanto la nostra ATAC possa avere mille difetti, è chiaro che coprire la città con gli autobus, l'autobus di per sé è un mezzo che in alcune tratte densamente dove c'è una forte domanda di mobilità sarà sempre un mezzo inefficiente, al di là di quanto può essere bravo o meno il gestore. Il tram TVA per esempio, nasce proprio per quello, io faccio sempre questo esempio perché ci tengo, le linee che attual attualmente attraversano via nazionale e corso vittorio, in realtà ATAC le gestisce anche abbastanza bene, a me è capitato più volte di essere lì e aspettare al massimo 5 minuti l'autobus ma l'autobus comunque lo trovi sempre pieno, non perché il gestore non sia capace, ma perché quella è un'area dove c'è una fortissima domanda di mobilità e devi realizzare un tram che porta 300 persone anziché 100 e che quindi risponde meglio a quella domanda di mobilità, quindi questo è anche un aspetto che dobbiamo uh, sempre sottolineare. Come diceva uh, Virginia, la Sindaca questo dato forse a me, almeno da quando mi occupo di mobilità, mi ha sempre fatto riflettere. I 400 km che avevamo eh, non più di 70-80 anni fa di rete tranviaria, anche a me i miei nonni me lo raccontavano sempre di quando giravano la città in tram, tutto questo è stato distrutto. Ricostruire è sempre più difficile che demolire, perché demolire non ci vuole nulla, ricostruire devi ripartire da zero e quindi non è facile, ma stiamo proprio riprendendo quella, quello spirito, quella determinazione anche forse di di quegli anni, quindi ecco andiamo avanti decisi determinati a realizzare questo piano perché lo dobbiamo, lo dobbiamo alla città eh, e lo dobbiamo anche un pochino per uh, le future generazioni perché poi chiaramente vivere in una città che sarà competitiva, che sarà efficiente sarà anche importante per tutti quelli che ci saranno dopo di noi, grazie. grazie sì, ha... Sindaca, scusate ma anche a colui che io considero ancora oggi, lo ripeto ogni volta il Presidente della Commissione di Mobilità perché il, il PUNS, il riscatto, quello che per me è il riscatto di questa città rispetto a una delle esigenze fondamentali è opera fondamentalmente di Enrico Stefano che ha, fatto come, insomma, da, da, ha gestito da vero e proprio regista tutte le attività che oggi noi stiamo andando a raccontare. Io ho fatto parte della Commissione, tutti i commissari hanno dato una mano, però va, diamo a Cesare quello che è di Cesare. La, la cosa che è più importante che ha sottolineato, l'ascolto. L'ascolto è partito dai tecnici, ci è stato detto in maniera molto chiara che insomma, hanno vissuto degli anni, forse anche più di un decennio, in un clima di frustrazione, immaginate degli ingegneri che hanno fatto un percorso formativo, laurea, laurea master in ingegneria dei trasporti, hanno preso possesso delle, come dire, delle attività amministrative all'interno della capitale, si aspettavano di poter realizzare quanto veniva detto da decenni, invece si sono trovati a Gestire quando andava bene qualche incrocio, qualche schema di traffico, ecco, i tecnici, poi dopo i tecnici i cittadini, coloro che pagano le tasse, che vedono, girano anche il pianeta e vedono altre città dove i sistemi di trasporto sono realizzati in tempi molto più rapidi, con opere che garantiscono la, quello che noi abbiamo anche nella Costituzione, il trasporto è un un servizio essenziale, cosiddetto, e purtroppo in questa città di essenziale sui trasporti abbiamo visto c'è stato ben poco e oggi ne siamo costretti a certificare comunque un ritardo e l'assunzione la, di un carico di eh, responsabilità sia per quello che riguarda la definizione di questo strumento, sia per le attività future che andranno, dovranno andare a garantire l'attuazione di, di tutte le opere che sono previste che eh, non, non ci tiriamo indietro insomma è, è una responsabilità enorme siamo stati ridicati il libro dei sogni, ci viene detto no, questo non è il libro dei sogni questo è il libro che i cittadini attendono da decenni messo a sistema la parola chiave accessibilità, il fatto che i trasporti debbano consentire l'accessibilità a tutti i cittadini è il principio cardine che sta su tutti gli ambiti del PUNS, che parte ovviamente dalla mobilità dolce, la pedonalità che va rimessa a sistema perché non può essere che la maggior parte degli spazi pubblici di questa città sia destinata alle quattro ruote. La ciclabilità, la ciclabilità diventa semplicemente, non, non è un modo per obbligare il cittadino a andare in bicicletta, no, è un modo per consentire a chi vuole andare in bicicletta, a chi vuole abbandonare ed è costretto a utilizzare il mezzo a quattro ruote, a poterlo fare in sicurezza. Il, il sistema poi ovviamente della, della sicurezza appunto che si dipana rispetto a tutta una serie di interventi che la di cui ha necessità, soprattutto in periferia, per garantire appunto che le persone si possano muovere con un livello di sicurezza maggiore, il sistema delle merci, ecco tutto ciò è integrato ed è stato integrato con una volontà che noi abbiamo cercato da parte della cittadinanza per andare a inserire nell'ultimo episodio del PUMS anche tutta una serie di infrastrutture, soprattutto su ferro, che non fanno altro che proiettare questa città verso quello che le spetta, essere una capitale. Non voglio sottolineare le varie opere che sono state già dette sia da Virginia che da Enrico, però è importante sottolineare questo aspetto, non abbiamo alternative, per cui c'è il momento tecnico, il momento tecnico si chiude ora, immagino che adesso faremo tutta una serie di passaggi nei territori per andare a spiegare alla cittadinanza cosa significa Esattamente tutto ciò, ci saranno ovviamente delle spiegazioni che faranno, mostreranno come i progetti di mobilità sono il veicolo migliore per riqualificare dei territori, delle piazze, delle vie, delle strade, dei viali, ma soprattutto cosa significa questo tipo di mobilità? Ci è stato spiegato dai nostri tecnici e questo per me è un punto politico fondamentale, cosa significa avere una rete integrata e cosa genera una rete integrata? Il cosiddetto effetto rete, significa che un cittadino, che ha necessità di spostamento da punto a punto, cioè da avere la propria casa a dove deve andare a lavorare o a, so, a fare le sue attività, ha maggiore predisposizione e propensione a utilizzare il trasporto pubblico se i tempi che eh, riguardano questo spostamento sono comunque concorrenziali all'automobile privata, tanto più si ha la possibilità di scambiare in maniera agevole tra diversi sistemi di trasporto per poter poi offrire al cittadino questa realtà come succede appunto in altre, in, altre, in altre città dove questa rete esiste già. E non è una cosa da poco, perché poi ovviamente noi abbiamo visto nel momento in cui alcune infrastrutture, si faceva il caso spesso in commissione della Roma Giardinetti quando è stato chiuso, è calata la, la, il flusso di passeggeri in tutto il sistema anche delle metro. Perché? Perché se un cittadino abita a Torre Vecchia dove stiamo prolungando la metro A, ovviamente deve andare che ne so, a Oietti se ha un sistema che gli consente anche con un solo scambio di poterlo fare in maniera molto più agevole rispetto alla direttrice lineare, no? perché ovviamente da Dora Vecchia a Oietti si prende la tangenziale, l'olimpica e ci si arriva più o meno in una mezz'ora massimo, anche nei gare di punta, se invece con una metro ci si arriva più o meno con lo stesso tempo è chiaro che il cittadino a quel punto le quattro ruote le butta perché deve avere questo peso che costa, tra l'altro che non sa dove parcheggiare, tutta, cioè queste cose sono soltanto a Roma, abbiamo un autoveicolo praticamente per ogni abitante, non è più sostenibile, quindi è chiaro che adesso deve subentrare la politica, ecco perché abbiamo già annunciato che tutto ciò dovrà trovare sintesi, soprattutto a livello amministrativo, perché sui finanziamenti basta fare quello che ha fatto Milano, non è che stiamo chiedendo la luna, anche Milano ha ottenuto la possibilità negli ultimi vent'anni, dopo l'Angentopoli, di poter fare tutte queste opere con amministrazioni evidentemente molto più serie di quelle precedenti, semplicemente portando i progetti e avviando le procedure così come da iter normativo per poter ottenere i finanziamenti. Qui però parliamo anche di un'esigenza amministrativa perché... Il boh. Qui stiamo dicendo di fare quello che non è stato fatto negli ultimi 40-50 anni in 10 anni. È chiaro che lo sforzo amministrativo deve, in qualche maniera, essere corrispondente a quella che è l'esigenza della cittadinanza. Ecco perché vogliamo portare tutto questo lavoro nel tavolo che gli compete, che è il tavolo dove mette insieme tutte le istituzioni, il Ministero, la Regione. C'è anche un aspetto da risolvere, come sapete, le. Le ferrovie ex concesse su cui insomma, abbiamo chiesto fin dall'inizio del nostro mandato insomma, di poterne diventare proprietari. Oggi abbiamo la possibilità di trasformare i metropolitana di superficie a Roma Lido e anche la tratta urbana della Roma Viterbo, quindi fino a Montebello metropolitana di superficie significa che dai 38 km che avete visto di linea metropolitana in realtà si, passa, si arriva quasi a 100 km di linea metropolitana e non è da poco come salto no? modale. Allora, I numeri che avete visto nei ultimi, nelle, nelle, nelle palle, no? si passa al 62% di di 64, scusate, no? di persone trasportate col trasporto pubblico, è chiaro che aumenta, quindi è un piano questo che si può, anche, può vedere anche delle giuste rimodulazioni in più nei prossimi anni, perché come sapete la normativa concede di poterlo rimodulare, però noi vogliamo che sia rimodulato appunto in maniera intelligente, andando a gestire anche ripeto, la parte amministrativa che è la parte portante e su questo... Abbiamo già fatto gli ordini del giorno che vanno comunque già a indirizzare la, la, quello che sarà l'attenzione eh, attuativa, cioè lo step giubilare per cui necessariamente alcuni cantieri dovranno terminare i lavori, tra cui anche sicuramente il TVA, il termine Vaticano Aurelio, entro il 24 dicembre del 2024 con l'apertura della Porta Santa però ovviamente bisognerà gestire fin da oggi anche la pianificazione dei cantieri delle metro, perché probabilmente qualche cantiere verrà aperto. Tutto ciò per avere la garanzia bisogna fare in modo che entro questi due anni noi andiamo a blindare le procedure, andiamo a ottenere un risultato per cui chi verrà dopo non potrà sfasciare questo lavoro, L'ultimo piano che era stato fatto, ve lo dico in maniera molto lineare: no? il piano strategico di mobilità sostenibile del 2010, aveva fatto il solito passo del gambero, era tornato indietro, prevedendo eh, infrastrutture ulteriori infrastrutture per le quattro ruote, mentre appunto anche nel 2010 non è che la situazione di Roma era differente. Oggi noi riportiamo il tutto dentro uno strumento e serve una un lavoro politico che oggi mi prendo la briga di chiedere al nostro Sindaco di poter gestire con la forza che la città ci ha trasmesso. L'abbiamo cercata, ripeto, ma no, adesso abbiamo tutta una città che vuole quanto è stato determinato e dobbiamo ottenerlo. Grazie. Ci sono domande? Eh, salve, buongiorno, Managò, Agenzia Aggi, eh, con i colleghi da mesi ce ne interroghiamo, l'abbiamo seguito in commissione la cosa e arriviamo tutti un po' allo stesso punto, condividendo molto la filosofia del trasporto pubblico, però ci chiediamo, partendo dal presupposto che negli ultimi 15 anni a Roma sono state fatte la metro C e il corridoio della mobilità, 3 miliardi e uno, alcune decine di milioni di altro, questo piano è un piano da 10 miliardi di opere, realisticamente quali opere pensate, perché voi mi direte, eh, non li presentiamo tutte, però... Avrete una lista di preferenze perché come ci dimostrano diciamo, gli ultimi anni tutte non si possono avere a livello di finanziamento, attualmente praticamente nessuna di queste quasi è finanziata, quindi quali pensate che realisticamente riuscirete a dire entro la fine del mandato abbiamo i soldi per iniziare questa piuttosto che questa perché è più prioritaria delle altre? Raccogliamo un attimo qualche domanda? Eh, Milano Pretto agenzia a dire, eh, per, mi perdonate se ne faccio tre ma sono tutte veloci, la prima come si concilia questo piano con il licenziamento di 45 lavoratori di Roma Metropolitane, leggendo il, è vero che molte opere saranno fatte dall'agenzia per la mobilità, sono progettate e, però insomma leggendo il, la lettera del CDA di Roma Metropolitane sarà detto che i licenziamenti erano causati proprio dalla mancanza di sviluppo progettuale, quindi se si concilia e anzi se questo piano può in qualche modo far rientrare questi licenziamenti. Seconda domanda, se ci date una, così, una, giusto un aggiornamento sul nodo Pigneto, che è fermo da un bel po' di tempo. Terza cosa, un aggiornamento anche sui fondi per la Metro C, visto che insomma, ne avete parlato già, lo spostamento del, dei fondi per la Project Review al prossimo anno, però anche questo insomma, è, rispetto a un piano che la Metro C insomma, è l'unica attualmente in costruzione, anche in questo caso perché e come si concilia eh, lo spostamento di queste risorse con un piano che invece prevede un prolungamento in avanti eh, Claudio Capizzuoli eh, Confederazione Nazionale Artigianato CNA di Roma eh, il piano eh, l'abbiamo anche in un qualche modo eh, discusso con voi eh, una domanda è, è prevista mi sembra una proroga per quanto riguarda l'ingresso dei furgoni che trasportano merci da novembre 2019 fino al 2020 però visto che ci sono circa 40.000 eh, furgoni che sono a Euro 3 diesel e che appartengono a molti artigiani che svolgono i loro servizi all'interno di questo anello volevo chiedere se appunto è prevista anche una proroga per questo tipo di di situazione Grilli, Fabio Grilli Roma Today e avete giustamente evidenziato il fatto che il PUMS nel corso del tempo eh, sia stato modificato anche in base rispettando le richieste de, che arrivano dai cittadini, però dai radar dell'amministrazione più volte si è sottolineato è sparito quello che era il progetto più votato, cioè il progetto metrovia vi voglio chiedere per quale motivo è successo e per quale motivo appunto questo progetto non è stato mai ricevuto in Commissione Mobilità. Grazie. Allora parto dalla prima osservazione, le priorità. Allora, mh... Il piano, ripeto, ha un respiro di dieci anni. Pensare di, a, a, di partire oggi con un'opera e domani vediamo se facciamo un'altra è esattamente quello che non vogliamo fare. Ecco perché la richiesta di portare tutto all'interno di una cabina di regia dove tutto dovrà trovare, ripeto, sintesi, a quel punto è chiaro che potranno essere trovati degli strumenti idonei per, non so, esiste già una legge speciale no? su Roma Capitale, non so quelli che saranno gli strumenti che potranno emergere dalle richieste, ripeto, che non arrivano da questa forza politica, arrivano da parte della città, che è una capitale. Quindi io immagino che tutte le forze politiche, visto che hanno visto crescere Milano in questi vent'anni in maniera così accelerata, e noi ne siamo contenti perché lo portiamo anche come modello, no? è chiaro che oggi devono decidere se questa capitale deve essere una capitale anche nei fatti, anche rispetto a un'infrastruttura che servirà ovviamente a, come ha detto il Presidente Stefano, a dare l'idea di sviluppo, la visione che vogliamo dare della città, anche in termini, mi permetto di aggiungere, urbanistici, non anticipo nulla, però ci sono delle considerazioni che vanno anche in quel senso. Rispetto alle tre domande invece, eh, come si concilia la, con l'opera la, la, la, della... <ride> perdono, no, ho come si concilia con il licenziamento degli operai? Ah sì, perfetto, sì. quello è, è, proviene da una delibera che abbiamo approvato a dicembre dove abbiamo preso atto di una gestione amministrativa anche in quel caso dell'azienda che ha gestito in questi 13 anni la metro C, una gestione amministrativa che sui conti non, non tornava, quindi voi sapete che tutti quanti gli organi di controllo, di vigilanza, eh, perché ogni amministrazione ha addosso comunque organi che vigilano l'OREF, avete sentito parlare di ogni approvazione del bilancio, ma non solo, no? ci hanno sempre detto che dovete fare il lavoro sulle partecipate, dovete... Ecco, questo lavoro, questa delibera di dicembre ha disposto tutta una serie di attività, queste attività oggi hanno maturato degli esuberi, gli esuberi che da parte della Commissione, come sapete c'è l'indirizzo comunque di andarli a eh, come dire, indirizzare verso altre esigenze eh, normative permettendo, ma io credo che la normativa eh, darà questa possibilità non stiamo parlando di tecnici perché nel disegno di quella delibera c'era comunque lo switch dei tecnici all'interno di agenzia in modo tale da creare un unico soggetto amministrativo che andrà a coordinare insieme ripeto alle altre istituzioni questi dieci anni di attuazione per quanto riguarda il pigneto abbiamo fatto una commissione e qui perdonate il, il gancio che voglio fare prima quando parlavo dello step giubilare, perché ve lo dico in maniera molto onesta io temo personalmente più il problema della realizzazione dei tram che delle metro, perché le metro oggi abbiamo delle tecnologie rispetto alla tecnologia della metro C che c'è stata fino ad oggi sono meno impattanti e potremmo avere delle garanzie delle esecuzioni delle opere in modo tale da rispettare i tempi che verranno convenzionali sui tram invece partiamo e navigheremo a vista, perché? Perché io l'ho detto anche in commissione oggi non c'è più il problema dei rinvenimenti archeologici, in questa città c'è il problema dei rinvenimenti impiantistici nel senso che anche lì abbiamo Abbiamo comunque una città che sotto da 10 cm della pavimentazione stradale, sotto la pavimentazione stradale a anche 2-3 metri, non sappiamo spesso quello che c'è, quando noi andiamo a progettare troviamo, capito, quel momento in cui cominciano a scavare, eh, impianti che non si sa da, che punto, da dove escono fuori, quindi questo è il grande dilemma, quindi per rispondere al punto del Pigneto, i due anni che sono trascorsi dall'apertura del cantiere eh, sono stati necessari per andare a sistemare tutti questi sottoservizi, molti dei quali vanno non c'era proprio conoscenza e quindi a settembre per darvi un aggiornamento verranno ultimati tutti i sottoservizi in lato est. Hanno completato i lavori in lato ovest. Quindi si immagina, ci hanno garantito in commissione che entro la fine dell'anno chiuderanno tutti questi lavori di. No, pre-apertura dei cantieri per il tombamento del vallo ferroviario per quanto riguarda la project review della metro C è un lavoro che è in atto ovviamente Roma Metropolitana e i tecnici stanno portando avanti questo lavoro oramai da, da, insomma, da tempo, noi siamo pronti però ovviamente oggi non vi sveliamo nulla perché parliamo comunque di un procedimento amministrativo che deve concludersi sì. poi c'era anche l'altra domanda magari su che non ricordo, di Grilli, Roma 2, 3 no ma magari può anche uh, nel senso se vuoi è molto più. no solo per aggiungere sul discorso del progetto review di menzionare lo spostamento dei fondi è semplicemente perché quella parte poi andrà nella convenzione il prossimo anno quindi non è semplicemente un giro di poste ma non è che inizialmente abbiamo messo dei fondi noi però anche quella parte potrà essere coperta dalla convenzione col ministero e quindi l'abbiamo tolti dal bilancio ma non è che non vogliamo fare la progetto di insomma, se era stato questo poi il fattore diciamo così scatenante della, della domanda eh, metrovia è un tema di cui anche questo se ne parla spesso, mm, secondo me lo spirito o l'impostazione di fondo di metrovia è anche qua dentro perché poi metrovia ci dice una cosa abbastanza giusta, cioè valorizziamo le ferrovie regionali, oggi anche io che mi definisco un fissato dei trasporti l'ho scoperto recentemente che tra piramide e tuscolana in ora di punta c'è un treno ogni 7 minuti quindi l'impostazione di fondo di metrovia che è quella sicuramente di valorizzare il trasporto regionale le ferrovie regionali qui dentro c'è il progetto in sé Mh, abbiamo fatto anche degli approfondimenti ci sono degli aspetti sicuramente interessanti che si possono cogliere ma nell'insieme lo abbiamo onestamente visto di un pochino complicata realizzazione perché comunque parliamo di eh, sedime infrastrutture, mezzi tutti quanti di Trenitalia del gruppo Ferrovi dello Stato, RFI sistemi urbani e così via e, e quindi chiaramente mh, dal punto di vista anche mh, diciamo così, amministrativo sono diversi enti che si devono mettere d'accordo e magari qualcuno rinunciare a un pezzetto di qualcosa quindi dal punto di vista amministrativo è veramente complesso, perché lì parliamo di infrastrutture che non sono minimamente di Roma Capitale e che comunque nascono con un altro scopo che è prendere le persone da Anzio piuttosto che da Dispoli e portarle a Roma quindi, e anche qui vengo al secondo aspetto per cui eh, alcune proposte di metrovia forse sono un pochino eh, meno condivisibili è che poi in tante aree che sono attraversate dalle ferrovie regionali non c'è un carico di passeggeri così elevato, quindi trasformare una ferrovia regionale in metropolitana avrebbe anche un senso relativo, penso non so, alla FL1 che già oggi va a 15 minuti, più di quello, che io la trasformo in metropolitana, chi, chi prendo a dico Muratella, ma non perché, perché comunque non è che ci abitano tutte queste persone, quindi magari devo migliorare lì sì, lo stiamo facendo, l'accessibilità a quel sistema di ferrovia regionale con dei parcheggi di scambio, con delle, uh, con delle linee di autobus e così via, ma l'infrastruttura in sé già ad oggi quasi mi funziona come una metropolitana, perché la FL1 va a 15 minuti, quindi si avvicina uh, talvolta a me a una metropolitana, quindi da questo punto di vista magari ci siamo sentiti di non condividerlo in pieno, poi ripeto altri aspetti che sono sicuramente condivisibili, interessanti, anche lì sono fatto un grande lavoro, secondo me ci sono, perché se guardiamo il piano eh, mettere a sistema finalmente ponte, lo scambio a Ponte Lungo eh, con la Metro A, lo scambio eh, con, eh, con la B1 a Nomentana, Piuttosto che, che la funivia, c'è cioè una funivia un po' meno famosa, non me ne voglia nulla la Sindaca, ma altrettanto importante, è quella di Villa Bonelli che mette a sistema la FL1 con la metropolitana. Quindi, in realtà, poi nell'impostazione alcuni, alcuni temi si sono presi. L'idea di fondo di eh, così quasi magicamente trasformare le ferrovie regionali in metropolitane ha degli ostacoli amministrativi non banali, guardiamo la fatica enorme che stiamo facendo per trasformare in metropolitana qualcosa che di fatto ha già una metropolitana come la Roma Lido piuttosto che la Roma Montebello piuttosto che in chiave diversa Roma Giardinetti, quindi ostacoli amministrativi e poi dal punto di vista trasportistico non sempre ha senso che alcune ferrovie regionali diventino uh, metropolitane perché già oggi così soddisfano uh, comunque la, la domanda che c'è in quel luogo e poi non dimentichiamoci, ripeto ancora una volta che essendo una ferrovia regionale devi considerare anche non il cittadino che abbia dentro la città ma quello che l'ha presa da uh, Formia e vuole arrivare a Roma in, in tempi abbastanza accettabili quindi in questo bilanciamento, però, secondo me non è che proprio sia scartata completamente l'ipotesi di metrovia. Mentre c'era una domanda, un pochino più di, di attualità, diciamo così, che era sul, sul, sul, sugli Euro 3 diesel, lì chiaramente è una norma generale che riguarda tutti, tutti i veicoli, non solo i, i veicoli commerciali, e chiaramente non voglio fare filosofia, però andiamo incontro anche dal punto di vista ambientale a delle sfide importanti, soprattutto per le città, quindi inevitabilmente dobbiamo andare a contenere i veicoli che sono un pochino più inquinanti, dall'altro lato però aumentare le, le alternative, eh, ci sono quello però insomma, era un piano già definito anche lo scorso anno quando a novembre ci fu l'altra la, fase già si era detto che a novembre di quest'anno sarebbero scattate altre uh, misure diciamo così restrittive c'è poi anche qui un ventaglio di alternative che ad oggi magari sono meno considerate ma si sta sviluppando e magari si può sviluppare anche di più ma lo si può fare se ci sono queste, queste norme restrittive tutto il sistema del van sharing della condivisione dei mezzi anche dei veicoli commerciali che si può sicuramente sviluppare, quindi se io direi lavoriamo sulle alternative, l'abbiamo sempre fatto, siamo disponibilissimi a farlo da subito. Non andiamo sempre a vedere la norma restrittiva come qualcosa che ci penalizza perché in realtà può essere un'occasione per, per migliorare la città, ma anche chi svolge questo tipo di lavoro, che magari scopre che un veicolo in condivisione o a noleggio gli costa anche di meno rispetto alla, ad avere la proprietà di, di, un, di un veicolo, o magari una filiera diversa per la consegna dell'ultimo miglio. Penso anche alla consegna che viene fatta con biciclette e cose di questo tipo. Quindi prendiamola come un'occasione. chiarissimo lì poi c'è un mondo che si divide nel senso l'artigianato le, le, c'è un mondo che diciamo, si divide un po' in due la parte più piccola che in realtà, in realtà non serve un mezzo impattante capisco invece il restauratore, il tappeziere che chiaramente non è che il divano lo puoi portare con la bicicletta e lì magari su quello possiamo, possiamo intervenire ripeto, massima disponibilità ai nostri canali li conoscete e, ecco mi sa che abbiamo finito? Sì, ok, quindi Bene. se non c'è altro… Grazie, grazie a tutti.